Ciao, ragazzi, benvenuti a questo corso di Walking Bass. Sono Igor Sardi. Ne trovate tutto su di me su www.ricorsardi.com. Allora, questo corso è nato dopo molte richieste di colleghi, bassisti, amici eh, che dopo aver seguito altri miei corsi, dopo aver comprato alcuni dei miei metodi didattici, che trovate appunto sul mio sito, eh, mi hanno chiesto in parecchi: di approfondire l'argomento, un argomento walking che ha detta loro e mi hanno trovato pienamente d'accordo è un argomento un po', eh, diciamo, tra virgolette spinoso eh, tra noi musicisti, in quanto dai da non addetti a lavoro o comunque da bassisti che amano altri generi, è visto un po' retro, un po' datato, un po' fuori moda, diciamo. Io non sono assolutamente d'accordo con questa idea che abbiamo di questo tipo di stile di accompagnamento, questo modo di suonare il basso e il contrabbasso, perché eh, innanzitutto per esperienza personale, ehm, anche di recente, molto recentemente, ci sono stati dei, con le mie band, con, con i gruppi nei quali sono molte richieste, eh, soprattutto nell'ambito dei matrimoni delle feste private di serate interamente eh, dedicate al, allo swing eh, serate interamente incentrate sulla musica jazz eh, sia eh, appunto ballabile diciamo quindi appunto swing rock and roll simuling rock and roll ma jazz però ci siamo capiti eh, sia sì, al jazz d'ascolto di standard, i brani cantati, l'improvvisazione, eh, quindi eh, questa è la mia esperienza personale che mi, mh, mi fa pensare che ci sia un piccolo ritorno eh, anche qui da noi in Italia alla musica jazz che è un po' effettivamente trascurata, anche se ci sono tantissime band Tantissime formazioni che... di musicisti spaventosi, basti pensare a mm, per noi bassisti Massimo Moriconi, eh, questo storico bassista di Mina, che ha varie formazioni jazz, eh, bollani, eh, tantissimi, insomma, mh, eh, tantissimi strumentisti, pianisti, trombettisti, sassofonisti italiani che eh, secondo me stanno portando in giro dell'ottimo jazz e nel 2021 eh, ci fanno ancora più capire che il jazz non è affatto un, un genere musicale morto, anzi come dicevo prima probabilmente si assisterà nel prossimo futuro a un ritorno eh, soprattutto tra i giovani, soprattutto perché eh, va molto, eh, diciamo, di moda, va molto ora eh, ballare eh, appunto eh, questi, su questi stili musicali. Quindi, come dicevo prima, abbiamo fatto delle, delle serate veramente rock and roll, boogie, swing e vintor. Detto questo, quindi eh, ho, mi sono trovato appunto d'accordo con questi ragazzi che mi hanno chiesto di approfondire questo argomento e l'altro motivo è che il eh, walking secondo me oltre a eh, appunto permetterci di suonare praticamente qualsiasi brano in qualsiasi stile, eh, jazz e derivati, ci, ci obbliga anche a studiare in un certo modo eh, tutta quella parte teorico-armonica della musica che noi bassisti spesso eh, mettiamo un po' in secondo piano, e eh, invece eh, praticamente è praticamente impossibile suonare un buon walking, soprattutto dove le successioni armoniche sono piene di accordi anche complessi, eh, senza appunto avere le nozioni eh, armoniche e una conoscenza perfetta del nostro strumento, della nostra tastiera di dove sono tutte le note come suonare eccetera eccetera. Quindi detto questo in questo corso che verrà fatto come sia in versione pdf che cartaceo per chi ama il foglio la carta come me eh, troverete oltre a delle video lezioni dove mostrerò eh, le varie tecniche varie cliché eh, le varie linee di basso che costruiremo insieme cioè, eccetera, eh, tutti gli esercizi le spiegazioni le trascrizioni che andremo a analizzare i grandi maestri del walking a partire dai grandi contrabbassisti Ron Carter, Re Brown, De Volland, eh, tantissimi altri Paul Chambers ma sono veramente migliaia e migliaia eh, per arrivare anche ai bassisti elettrici cioè che hanno suonato il basso e suonano il basso nel jazz, eh, non solo Pastorius, ma anche tantissimi altri, appunto, anche eh, qui in Italia abbiamo de delle eccellenze, e, quindi gli argomenti saranno eh, molti e si partirà un po' dalle basi proprio perché voglio racchiudere. Eh, anche eh, coloro che non si sono mai avvicinati a questa tecnica coloro che comunque appunto hanno lasciato un po' da parte le, la, la, la, tutta quella parte, scusate il gioco di parole, eh, teorica armonica eh, soprattutto applicata al basso. Si partirà quindi, si partirà quindi da intervalli, le triadi, un bel ripasso, cioè, in breve ripasso perché ho appena due o tre mesi fa ho pubblicato un corso completo di armonia che trovate qui sopra al link sul mio sito, eh, dove ho, ho cercato di affrontare, e a detta di molti sono riuscito nell'intento, di appunto affrontare tutti gli argomenti armonici nei dettagli, ovvero o meglio, quelli che ci servono e soprattutto... Eh, come metterli in pratica, quindi per chi è un po' indietro nella parte armonica vi consiglio almeno di dare un occhio perché eh, è in vendita a prezzi da eh, un paio di lezioni di basso in presenza quindi niente di sconcertante, ehm, che lì trovate una trentina di video allegati un pdf o un cartaceo molto molto pieno di contenuti quindi io in questo corso farò solo un, uh, un ripasso, altrimenti viene un corso gigantesco. E poi andremo, appunto, dopo aver uh, ripassato un po' i concetti base di uh, accordi, arpeggi, scale, andremo a costruire appunto le prime uh, linee walking su cadenze partendo dal semplice meglio, partendo da quelle più usate, 251 maggiore, 251 minore il blues, il jazz blues, con tutte le sue sfaccettature eh, fino ad arrivare a armonie più complesse, quindi con accordi più complessi e eh, andando a eh, analizzare le varie tecniche del working, working cosiddetto cordale, ovvero dove si fa sentire eh, le note appunto dell'accordo in questione, tonica, terza, quinta, settima, eccetera, eh, il cosiddetto working eh, scalare, dove si associano una scala per ogni accordo per una parte di accordi, vedremo tutto in seguito, eh, fino a variazioni ritmiche, quindi i cliché come l'ho chiamato io, eh, che appunto ci insegnano le grandi contrabbassisti e bassisti della storia per variare ancora di più le nostre linee e impareremo anche a scordarci un po' della tonica con esercizi molto molto utili perché noi bassisti siamo sempre un po' leggermente ancorati a questa cosa di eh, giusto far sentire la tonica però è giusto anche provare a suonare eh, come se... Da un certo punto di vista fossimo dei pianisti eh, che ragionano un po' in modo diverso per quanto riguarda gli accordi, ma vedremo tutto durante il corso. Eh, Working su un accordo che si prolunga per molte battute, faccio un esempio su Walt dove c'è un D minore che dura 120 ore, <ride> quindi come suonare in quei casi, oppure dove ci sono due più accordi per battuta. E fino appunto ad analizzare le linee uh, più famose, quindi con le trascrizioni e arrivare a comporre le nostre con l'aiuto delle, delle basi che metterò a disposizione di standard o comunque anche di, di brani uh, più recenti perché no, più, uh, anche un jazz più fresco diciamo. Quindi questo è un po' il tutto, eh, spero di non essermi scordato niente, che in questo caso, come sempre, vi invito a scrivermi, per ogni domanda, ogni critica, ogni quesito, e eh, soprattutto su mh, qualsiasi informazione, insomma. Vi invito di nuovo a dare un occhio, prima di acquistare questo corso, agli altri miei metodi, tutto su www.universal.com E vi aspetto, quindi sperando eh, di accontentarvi anche stavolta al primo, alla prima vera lezione di questo mese. Grazie a tutti e al prossimo video!